Ah, ha ragione Marco Boschini. l'ambiente è un tema che per molti anni è stato bistrattato, è stato considerato secondario per il nostro partito, per la politica del centro-sinistra. Nei direttivi di partito chi si occupava di ambiente nelle federazioni tante volte era considerato come quello un po' strano, quello da guardare con una certa diffidenza. Ecco, eh, negli ultimi anni in Italia abbiamo visto un'evoluzione importante, una grande città vicina a noi, vicina a dove siamo noi in questo momento, Parma, ha cambiato colore politico per il tema di un inceneritore. Lì è stato promesso dal Movimento 5 Stelle di poter spegnere quell'impianto, impianto che invece oggi sta funzionando. Noi a Reggio Emilia non abbiamo promesso nulla, noi l'abbiamo semplicemente spento e lo abbiamo fatto costruendo un modello alternativo di trattamento e di gestione dei rifiuti perché non basta prendersela col mostro bisogna capire cosa un tempo poteva essere utile e cosa invece oggi non ha più senso tenere acceso perché c'è una politica di riuso delle risorse naturali che noi dobbiamo portare avanti se vogliamo che fra vent'anni il nostro paese sia in sicurezza ogni novembre parliamo del tema del dissesto idrogeologico parliamo dei morti contiamo i feriti delle alluvioni e il tema del consumo di suolo ancora non entra nell'agenda politica del nostro Paese. Noi in questa campagna, nelle nostre idee di città possibili, abbiamo pensato a città in cui si conta il bilancio alimentare ogni volta che si fa una variante urbanistica. Abbiamo detto che la rendita fondiaria deve essere messa in secondo piano rispetto alla città pubblica. Abbiamo pensato a quelle città che proprio in questa regione, 40 anni fa, venivano concepite da persone lungimiranti ponendo al centro la qualità della vita e del benessere delle persone e che oggi purtroppo anche in questa regione non hanno più il livello di progettazione, di visione che un tempo la politica era in grado di portare avanti. Come un partito si organizza non è indifferente a tutto questo. Noi avevamo circoli in questa regione, i partiti che governavano e anche quelli che erano all'opposizione capaci di contare migliaia di persone tra i propri iscritti persone che portavano un contributo, operai, impiegati, coltivatori diretti, imprenditori e professionisti ed erano capaci di porre il governo del territorio, la pianificazione dei servizi ambientali come una parte della qualità della vita e del progetto politico che in una comunità si doveva concretizzare. Quando il cinismo, il tatticismo, l'idea che il governo non sia un mezzo ma diventi un fine hanno prevalso anche nella nostra parte politica abbiamo smesso di sognare, abbiamo smesso di concepire quei progetti che invece erano in grado di motivare milioni di persone e allo stesso modo sull'acqua pubblica, noi tre anni fa, due anni fa Abbiamo votato in un referendum importante, milioni di persone si sono mobilitate non dando semplicemente lo stop a una legge del governo Berlusconi ma ponendo ce il, al centro dell'agenda politica il tema dei servizi pubblici locali, dicendo che la pianificazione ambientale, la qualità delle acque superficiali, del mare, la distribuzione degli acquedotti, dei depuratori, sono elementi di governo del territorio che devono ritornare in capo all'agenda della politica e all'agenda pubblica. L'idea di partito democratico che noi abbiamo in testa è un'idea che fa tutto questo, che riporta i temi che hanno demotivato milioni di persone al centro dell'impegno del nostro partito, del centro-sinistra e soprattutto capaci con coerenza di portare avanti queste politiche, perché non ha senso Parlare di ambiente se poi quando una variante urbanistica è chiesta da una cooperativa noi diamo il via libera egualmente, anche se quella non va bene. Non ha senso parlare di ambiente se poi siamo noi a proporre la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento quando ormai è chiaro che si può fare a meno di questi nuovi, grandi, costosi ed inutili interventi nel territorio. Non ha senso parlare di ambiente se poi andiamo a difendere 12 miliardi di euro di investimento per la TAV sapendo che si può con meno fare investimenti alternativi capaci di valorizzare la mobilità sostenibile ed europea nel nostro paese. Io ho trovato questa coerenza e questa capacità nell'impegno di Pippo Civati e lo voglio ringraziare perché con una campagna condivisa che in tanti abbiamo condotto ha fatto conoscere anche a noi che cosa c'è fuori dai nostri territori, rendendo esperienze locali esempi importanti perché da una buona pratica si possa passare una buona politica e come dice un cantautore della mia città vicino a noi, un partito all'altezza dei sogni che abbiamo. Grazie, Mirko.